Classifica Fimi, Perdo le parole di Ricky si riconferma primo tra gli album. Classifica Fimi, Ricky primo con il suo album Perdo le parole. Nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana dal 21 luglio al 27 luglio, Ricky si riconferma primo con il suo album Perdo le parole, per la settima volta dopo 10 settimane dall'uscita del suo hit. secondo posto per Gentleman di We mentre al terzo posto troviamo Gali con Album, seguito dal disco Nemore Lingt dei Linkin Park che risale dalla posizione numero 90 al quarto posto. Scende di due posizioni Vasco No Stop di Vasco Rossi, posizionandosi alla quinta posizione, seguito dalla nuova entrata della settimana Lust For Life dei Dark Polo Gang. Ottavo posto nella classifica Fimi di questa settimana per l'album Evolve dell'Image Dracon's, seguita dalla nuova entrata dell'album dei Link Park Hybrid Theory. Si riconferma alla decima posizione l'album di Ed Sheeran diviso per. Classifica Fimi: tra i singoli si riconferma in vetta senza pagare di Ilungax e Fedez.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 Seguito da Riccione dei te giornalisti che risalgono di ben tre posizioni. Perde un posto nella classifica Fimi esercito del selfie, occupando la quinta posizione, di Lorenzo Fragola e Arisa Fett. Sesta posizione per Pamplona di Fabri Fibra Fett. Te giornalisti seguiti da Thunder degli Imagini Dragons, che perdono due posizioni. Ottavo posto per la nuova entrata della settimana estate di Merda di Salmo, seguito da Migente Di Balvi e Willy William che riacquistano per 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Chiude la top 10 dei brani più venduti della settimana volare di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi.